Salve a tutti, oggi preparerò delle focaccine soffici. In una terrina versate 300 ml di acqua tiepida, 6 g di lievito e 10 g di zucchero. Mescolate sciogliendo il lievito. Dopodiché setacciate 500 g di farina 0 e versatela poco per volta. A circa metà impasto unite 10 g di sale con un pochino di farina. Continuate ad aggregare la farina ed impastare fino a che non l'avrete versata tutta. Dopo aver aggiunto tutta la farina, unite 15 g di olio di oliva. Continuate a lavorare l'impasto fino a che non si staccherà dalla terrina. A questo punto coprite con il nostro pinaccio e lasciateli evitare per un paio d'ore. Trascorso questo tempo, riprendete l'impasto e ribaltatelo su un piano di lavoro. Prendete l'impasto con le mani e aggiungete 20 g di semi di papavero. Dopodiché lavorate bene l'impasto in modo da far distribuire bene i semi formando nuovamente un composto omogeneo. Dopodiché copritelo con il vostro finaccio e lasciatelo riposare per una decina di minuti. Trascorso questo tempo, stendete l'impasto con il matterello con uno spessore di mezzo centimetro. Ora formate dei dischetti o con una tazzina o con un cupapasta dopodiché disponeteli sopra una teglia ricoperta da carta da forno copriteli nuovamente con lo strofinaccio e lasciateli lievitare per circa 90 minuti fino a che non raddoppieranno nel loro volume Trascorso questo tempo le focaccine saranno raddoppiate di volume formate dei buchi al centro con le dita e poi preparate un'emulsione con 20 ml di olio e 20 ml di acqua e poi spennellate le focaccine Cospargetele con del sale fino Dopodiché infornate e cuocetele a forno caldo statico a 200 gradi per circa 15 minuti vi ringrazio per aver visto il video Io vi aspetto alla mia prossima videoricetta Ciao ciao da Gian